Ariana Grande, ha hackerato il suo account Instagram. Ariana Grande è finita nel mirino degli Hacker. Dopo mesi emotivamente molto pesanti per via dell'attentato terroristico che lo scorso 22 marzo colpì proprio il suo concerto a Manchester, la cantante americana si è ritrovata alla prese con una violazione del proprio account Instagram. Sul profilo della cantante, divenuta in questo 2017 il simbolo della lotta al terrore seminato dai fondamentalisti islamici, sono apparsi dei contenuti accompagnati da frasi razziste e offensive. Gli autori di questo gesto, come spesso succede nei casi di violazione di account molto importanti, hanno anche pubblicizzato altre pagine, lasciando inoltre intendere di essersi divertiti molto nel realizzare questa operazione con degli A. Non esistono parole per esprimere il mio disgusto. Cancelletto respettariana p. barra Fusk2 Ciao bellissima chiocciola Luz Forlife, 4 agosto 2017. Una delle prime a realizzare che qualcosa di strano si stava verificando sulla pagina di Ariana Grande è stata la collega Nikki Minaj che ha commentato con le moti con confusa, ottenendo come risposta dell'Hakarun Foti, parlerò di te dopo. In case di Alvon Dering, where demanding respect cancelletto respectariana p.twitter.com barra CITI citifab. Chiocciola Catua ed STIDIA, 4 agosto 2017. Anche i tantissimi e le tantissime fan di Ariana hanno subito notato gli stranissimi aggiornamenti della Conte, quando hanno realizzato quello che era successo, hanno lanciato l'hashtag cancelletto respectariana. Finito presto tra le tendenze di Twitter, per chiedere a gran voce di lasciare in pace la loro eroina. Ben presto la cantante e il suo staff si sono resi conto della violazione, cancellando tutti i contenuti volgari che nel frattempo hanno cominciato a circolare tra gli utenti dei social network.